In questo video proviamo a capire a cosa serve una diagnosi in psicoterapia, proviamo a cercare di capire eh, come si costruisce una diagnosi, da quali parti è composta la diagnosi in psicoterapia e come strumento quindi in quali modalità può essere utilizzato sia da parte dello psicoterapeuta che da parte del, dell'utente, della persona che poi ha la diagnosi. No? e cercando di mettere a fuoco questo quindi prima di tutto è utile che noi proviamo a dirci che la diagnosi quindi è quella somma di informazioni che in qualche modo vanno a farci capire permetterci di capire eh, quale sia la struttura del problema e le cause del problema due elementi diversi ma intimamente collegati che poi quindi vanno a delineare quelle che poi sono due diagnosi diverse cioè da, quando parliamo della diagnosi, poi la diagnosi spesso viene vista come una monade, come un unico pezzo, unico e indivisibile, mentre invece la diagnosi è utile distinguerla in diagnosi descrittiva e diagnosi esplicativa. Cioè la diagnosi descrittiva è quella parte della diagnosi che tenta di essere più oggettiva, a volte anche basata su eh, strumenti di valutazione, e quella parte della diagnosi che tenta di eh, fare una fotografia del problema così da poi avere una mappa entro cui muoversi, avere eh, un qualcosa di il più concreto e stabile possibile mentre la diagnosi esplicativa è quella parte invece di interpretazione dei dati che ci permette di partire dalla struttura di andare a ragionare su quali siano le cause per quindi fare un'interpretazione sul quale sia quindi l'origine del problema quello che crea il problema e per poter far sì che noi si possa andare a lavorare sul problema la psicoterapia poi si fonda sulla diagnosi esplicativa però non può vivere senza la parte descrittiva e la parte esplicativa quindi è un po più soggettiva, un po' più interpretativa e si basa su una teoria, cioè ci vuole una teoria che guidi la lettura delle informazioni in modo tale da cercare di dare un senso a quelle informazioni per poterci lavorare in modo efficace. Se, per fare un esempio, una persona portasse in psicoterapia il problema di, di grattarsi fino a ferirsi, a un certo punto questo al collega quindi richiamerebbe il tema della dermatillomania, penserebbe quindi a quel tipo di diagnosi descrittiva, andrebbe a cercare le informazioni che probabilmente sono coerenti a con quel tipo di diagnosi o comunque che fanno propendere verso quel tipo di funzionamento e quindi poi da lì inizierebbe poi a fare un ragionamento esplicativo nel cercare di capire ok ma come mai poi si mette in atto questo tipo di funzionamento questo tipo di, eh, di problema e quindi da lì poi si, probabilmente il lavoro si dividerebbe a seconda dell'approccio nell'andare a guardare più il passato, nel cercare di fare un lavoro più sull'inconscio che oggi si ripresenta con quel grattarsi fino a ferirsi, o su un lavoro più centrato sul presente nel potenziare la consapevolezza e la presenza nel cercare di eh, non lasciarsi prendere da quel naturale spontaneo impulso a grattarsi in un momento in cui si è in difficoltà per qualche motivo. Nel fare questo, quindi però, è importante, prima di tutto, poi approfondiamo meglio questo, questo argomento, ma prima di tutto, quindi, capire che la diagnosi descrittiva viene sempre per prima. La diagnosi descrittiva è il fondamento della psicoterapia e poi dalla diagnosi descrittiva si va a costruire e a lavorare su quella che è una diagnosi esplicativa, che viene in un secondo momento. Mi raccomando, prima la parte descrittiva e poi quella esplicativa, perché fare, fare il contrario fare l'opposto può rischiare invece di creare degli enormi errori clinici. Cioè può rischiare poi di far sì che la persona vada a lavorare su un aspetto, su una causa che presume essere una causa, quando in realtà non sappiamo assolutamente se sia davvero quella la causa. In più se facciamo una buona diagnosi descrittiva, poi possiamo andare a ricavarci e a correggere la parte esplicativa. Ma se non la facciamo bene, poi possiamo avere una diagnosi esplicativa di cui siamo anche erroneamente molto convinti, e poi non possiamo andarci a ricavare quella descrittiva perché ormai l'abbiamo saltata. E quindi saremo poi viziati da tutta una serie di informazioni che pensiamo di avere quando in realtà non abbiamo, e potremo fare un lavoro estremamente iatrogeno, quindi dannoso per la persona con cui stiamo andando a lavorare. È importante cercare di descrivere bene il problema. E un altro errore che può capitare di fare è quello a volte di confondere la diagnosi descrittiva per esplicativa, che è una cosa leggermente diversa. Cioè la diagnosi descrittiva non va a dirci quale sia la causa, ci dice soltanto qual è il problema. E quindi, eh, se, eh, come può capitare a volte, se eh, per esempio mi è stata attribuita a un certo punto una diagnosi di personalità, eh, come diagnosi disturbo borderline di personalità, narcisista di personalità o quando, quando mi viene la tendenza magari di parlare di un mio ex, una mia ex e di dire eh, ero una narcisista in quelle occasioni, che è un ragionamento che poi con leggerezza possono fare tutti ci mancherebbe ma in quelle occasioni e volte dietro quel termine non vogliamo soltanto dire una serie di comportamenti che, eh, e di emozioni e di ideazioni che, ripetuti con una certa frequenza, per un certo lasso di tempo, allora vanno a configurare quella che potrebbe essere la descrizione di una diagnosi. Non stiamo dicendo questo. Quando far, diciamo quelle cose, invece, spesso e volentieri già stiamo presupponendo tutta una serie di spiegazioni di cosa potrebbe esserci dietro, di quali potrebbero essere una serie di intenzioni, quale potrebbe essere tutta una modalità di vivere la relazione, per esempio che è un qualcosa invece che non è contenuto nel termine. I termini, le diagnosi sono qualcosa di molto più neutrale, molto eh, più impersonale di come noi spesso lo viviamo. E per questo è importante esplicitare quando invece vogliamo fare una diagnosi esplicativa. Esplicitare di diagnosi esplicativa suona male ma il concetto è questo, serve esplicitarlo per evitare di essere fraintesi, per evitare di indurre in confusione l'altra persona, per evitare di avere la sensazione di dell aver detto delle cose che in realtà non abbiamo detto quando vogliamo parlare delle cause serve esplicitare questo concetto non star lì a farci scudo dietro una diagnosi dietro da dei termini particolarmente pomposi e complicati ma serve piuttosto cercare di spiegare passo passo quella che secondo noi è il meccanismo che poi ha portato quella causa a diventare il problema che stiamo descrivendo oggi nel presente e su questo argomento tra l'altro nelle varie forme di psicoterapia ci si può lavorare con modalità diverse che vorrei che fosse chiaro non sto dicendo che una sia più giusta dell'altra assolutamente no tutte hanno pregi e difetti però le modalità con cui si lavora con una diagnosi descrittiva ed esplicativa tendenzialmente sono due si può lavorare con un approccio quindi o strutturale o funzionale Cosa significa fondamentalmente? L'approccio strutturale è quello che è tendenzialmente è quello più classico, cioè quello che parte assolutamente dalla diagnosi descrittiva che una volta concluso quindi diventa poi un capitolo che si apre sulla diagnosi esplicativa nell'andare a lavorare quindi spesso e volentieri su dei meccanismi eh, legati al passato, nell'idea che poi a. Eh, con per effetto domino, andando a lavorare sul passato, si riesca a sbloccare qualcosa che quindi andrà a tramutarsi nel presente, andando quindi a scardinare quelle cause che poi strutturalmente provo provocheranno un eh, crollo di un palazzo che era il problema descrittivo, che farà sì che quindi eh, non ci sia più e che quindi eh, ci liberi da quel problema per cui ci siamo rivolti in psicoterapia. Mentre invece un approccio funzionale è un approccio che parte sempre, è vero, dall'aspetto descrittivo, come tutte le psicoterapie è importanti che partano, ma non divide in maniera netta tra la parte descrittiva e quella esplicativa. Cioè, se in modo verticale nel nell'approccio strutturale si parte dal descrittivo per poi andare sull'esplicativo, in quello invece funzionale, in modo più orizzontale, si tiene contemporaneamente attiva sia la diagnosi descrittiva che quella esplicativa, portandole avanti in parallelo e facendo in modo che entrambe conti, costantemente vadano a rimballarsi per essere reciprocamente corrette. Quindi. Si parte nel lavorare soprattutto sul presente perché mentre si lavora sul, pro sul problema che si lamenta eh, e che si porta in psicoterapia si va a anche a andare a toccare quelle che possono essere le possibili cause che si sta eh, che forse è probabile che si sta esplicitando per andare a vedere a interventi brevi se questo provoca risultati sperati così che andando a riguardare l'aspetto descrittivo si possa vol di volta in volta correggere sempre di più il tiro sulla parte descrittiva fino ad avere un quadro il più saldo possibile del funzionamento della persona nel presente che a volte può essere anche utile ricondurre a quelli che sono i meccanismi passati, per poi quindi andare il più possibile a curare il problema nel presente, cercando di tenere in considerazione le cause che oggi si manifestano nel produrre il problema strutturale. E di per sé, che sia chiaro, anche se poi per natura io essendo... Mm, Essendo eh, uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, tendo a dare eh, spontaneamente più spazio all'aspetto funzionale del della psicoterapia, ma ci, ci tengo a sottolinearlo, non sono strutturale e funzionale, non sono uno migliore e uno peggiore, sono soltanto due modalità diverse di lavorare stesso sullo stesso argomento ed è importante per quanto possibile sapere su che che con che modalità si sta lavorando e sapere quindi quale sequenza è importante che abbiano gli elementi su cui si sta lavorando, perché poi la diagnosi è uno strumento, la diagnosi è uno strumento che il professionista sa utilizzare eh, con consapevolezza, con efficacia e quindi che è uno strumento con cui ci può aiutare a uscire dalla nostra difficoltà. Ma è importante che anche come pazienti, quando ci viene fatta una diagnosi, quindi se ci viene suggerita una diagnosi, ci troviamo con questa diagnosi eh, appiattata addosso, è importante che noi le sappia utilizzare per il nostro bene. Quindi si sappia, far, si sappia riconoscere quando stiamo facendo un ragionamento strutturale su noi stessi o funzionale su noi stessi, per saper distinguere i livelli di descrittivo e, e, e esplicativo e per saper distinguere se sto facendo un lavoro su me stesso che sia strutturale o funzionale, in modo tale da saper distinguere questi due piani e saper distinguere il fatto che quando poi mi viene dato un nome specifico, quello è sempre, ha un problema, quello è sempre una descrizione. La descrizione è impersonale per definizione, perché è una descrizione che non è che qualcuno l'ha pensata eh, conoscendoci, l'hanno pensata ragionando su un argomento generale, mentre invece la parte personale è quella che riesco a trarre dal ragionamento invece esplicativo della mia difficoltà. Quello che mi parla di me, della mia storia, del modo in cui oggi sto presentando questo problema, nel modo in cui il passato si ripresenta nel presente, nel modo in cui io poi sono arrivato e sto arrivando e sto esprimendo questa difficoltà, la parte che mi è utile di diagnosi è quella che mi aiuta quindi a lavorare sul mio problema per uscirne. Gli strumenti, come tutti gli strumenti in generale, tendono a non essere né positivi né negativi. Sono utili se so trarne la mia utilità e quindi sono utili se so quindi utilizzare le informazioni che mi dà per cercare di stare meglio, per cercare di fare un passo nella direzione desiderata, per cercare di fare un passo nella direzione in cui poter finalmente uscire dal mio problema. Quando, come a volte capita, eh, mi sento schiacciato da una diagnosi, sento di non poterne uscire solo perché qualcuno mi ha dato una diagnosi, o sento che quella diagnosi mi sta sovrastando e sta definendo la mia vita, è importante che io mi ricordi che la diagnosi è solo un'etichetta, non è quella che mi sta bloccando, non è quella che mi sta impedendo di uscirne, quello è un'informazione in più che se so utilizzarla efficacemente mi può dare accesso a una spiegazione del mio problema che quindi se utilizzata come spiegazione mi può dare accesso a un'idea che facendolo approcciandomi alla questione con un determinato modo di pensare con una determinata strategia allora riuscirò a uscirne in maniera più efficace riuscirò a stare meglio riuscirò a vivere meglio con me stesso anche se eventualmente magari avrò ancora alcuni aspetti descrittivi di quel problema o alcuni aspetti eh, funzionali eh, che vanno, vanno a causare qualcosa di molto simile, riuscirò comunque a disinnescare certi meccanismi e a stare meglio. Come allo stesso tempo è altrettanto possibile che se riesco eh, a stare sufficientemente bene e a sbloccarlo tutto come meccanismo, riuscirò anzi a scardinarla tutta come, come difficoltà e a stare assolutamente e esponenzialmente bene considerando che però quando si parla di diagnosi psicologiche queste fanno parte del, della nostra storia personale si ripresentano nel, nel qui e ora dell'oggi ed è un qualcosa che è importante imparare a capire per imparare a gestire e per imparare quindi a fare il nostro prossimo passo verso il futuro considerando che poi la psicoterapia diventa un ulteriore eh, passaggio un ulteriore eh, momento della nostra storia personale che va ad arricchirci ma che non va a sovrascrivere a cancellare quello che è successo prima quello che è successo prima rimane nella nostra storia che poi però invece che proseguire magari in una direzione dolorosa può invece fare una deviazione e iniziare su un percorso con maggior benessere con maggior salute eh, prima di tutto per noi stessi e poi anche per le nostre relazioni per le persone con cui interagiamo quindi per sé mi raccomando Tentiamo di utilizzare la diagnosi in psicoterapia per il nostro bene come uno strumento che può aiutarci a star meglio. Quindi questo è un breve video in cui volevo parlare un attimo di eh, cos'è e a cosa serve una diagnosi in psicoterapia. Volevo fare una distinzione tra eh, come la diagnosi descriva quindi sia la struttura che la causa del problema, ma che quindi si distinta tra diagnosi descrittiva e diagnosi... Eh, esplicativa e di come ci si possa lavorare in un modo o strutturale o funzionale ma quello che è importante soprattutto è di appropriarsi di questi strumenti, queste consapevolezze per utilizzarle a proprio vantaggio che alla fine è il motivo per cui andiamo in psicoterapia per ricevere un aiuto che è, è il primo passo per migliorare e quindi spero che questo video sia chiaro, se ci fossero dei dubbi scrivetemi nei commenti o sul mio sito drvalero.com io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video